Benvenuti su Black Friday effetti collaterali. Oggi parliamo di quel magico periodo dell'anno dove se apri internet su un qualsiasi sito di commerce del mondo trovi prezzi scontati assurdi, su qualunque cosa, magliette, computer, bambini orfani, mireni nuovi che servivano a tua nonna per il trapianto, e se ipoteticamente per qualche strano motivo in questo periodo leggendario dell'anno ti capita di avere qualche soldo da parte, spoiler, non succede quasi mai. Stai tranquillo che lo butterai per fare regali di Natale anticipati oppure cose dalla dubbia utilità con cui, che ne so, vantarti con gli amici. "Oh, e ti piace? L'ho preso in offerta? offerta durante il Black Friday, cioè guarda che figo. Wow che figo ma cos'è? Allora, ti spiego, in pratica serve per grattarsi il culo. Effettivamente ripensando ci servirebbe a tante persone che conosco. Per non parlare di tua madre quando ritorna a casa dopo il Black Friday, una tortura proprio. Amore sono a casa, ma mi, mi dai una mano con gli scatoloni? Ho comprato 50 barattoli di burro d'arachidi. Mamma non avevamo bisogno di 50 barattoli di burro d'arachidi. Eh. Erano in offerta, e, e, e mi hanno regalato anche un frullatore! Ma sono anche allergico alle arachidi! Ah, e, e non mi ricordavo, Perché? e vabbè, ma il frullatore, eh? In omaggio! IN OMAGGIO! Che figata! Dai, dammi una mano! Hai speso 500 euro in burro d'arachidi, non è un omaggio! Anche se in effetti, durante il Black Friday, anch'io non sono da meno. Ok, i soldi sono una risorsa limitata, devo comprare solo lo stretto necessario. T-shirt. Comprata Jeans con risvoltino Ma manco me li metto Vabbè stanno in offerta Comprati Tappi per le orecchie Esistono davvero? Comprati Preservativi XL in offerta Ma te pare che me servono? Non mi si filano manco quelle di ingegneria meccanica Vabbè però 12 euro Comprati Lampada a forma di vagina Comprata Drago bianco occhi blu prima edizione 300 euro N Non ho più 12 anni ok? Qui Quindi... Comprato Comprato. Comprato. Comprato. Comprato. Comprato. Comprato. Comprato. Comprato. Comprato. Kit anti vampiro 4.500 euro invece di 9.000. No vabbè ma questo è utile eh. Cioè non si sa mai. Comprato. Oh cazzo. Sono povero. Quindi mi sento quasi in dovere di darvi questi e pratici consigli per non spendere troppo e non finire senza casa. Gettate via il vostro portafogli, regalate il bancomat al vostro animale domestico e successivamente dimenticate il PIN, staccate la spina del computer e rompete il vostro modem. Chiudetemi in casa e non uscite fin quando non torneranno gli iPhone a 2000 euro. Se vorrei chiudere questo video con un discorso un pochino serio. Sfruttate davvero il Black Friday per comprare prodotti che vi servono davvero, quindi non buttate i vostri soldi perché è veramente uno spreco. Ok? Io vi saluto e ci rivediamo a un prossimo video. Buon Black Friday. 500 pannolini in offerta. Vabbè, metti che tra dieci anni mi servono. Comprati.